e le fate cadere sulla vostra sequenza di biglie Cosa succederà? Quando fate cadere due, due si alzeranno. Cioè non avviene questo. No, questo, questo qua, vediamo un attimo prima, <coughs> se questo arriva con velocità V0, non avviene che la 6 vada via con velocità 2V0. Questa qua, la quantità di moto finale, sembrerebbe essere m m, m per 2v0 e ovviamente questo è uguale alla quantità di moto iniziale qui è ovvio che mentre la parentesi qua lo prezzo Quindi uno si dice ma come mai non avviene questo? Non avviene Come mai non avviene se subisce una legge che conosciamo già? Questo non avviene okay. Avviene, per l'appunto, che se due entrano Due escono <coughs> Due escono con la velocità v 0 Questo avviene, fate il gioco Non voglio dire comprato, Ma la prossima volta che siete in un negozio Lo vedete lì in, in display in, in esposizione, giocateci tiratele uno, tiratele due, tiratele tre se scendono tre, salgono tre non sale uno con una velocità tripla eh? okay. Cosa sta avvenendo? Questo semplice giochetto di nuovo questo cancellino si sta disintegrando Evidentemente in questo stupido giochetto c'è un'altra legge fisica che sta agendo. La conservazione della quantità di moto non è sufficiente. Questo è l'appunto da scrivere. La conservazione della quantità di moto che è una legge generale non appena un sistema è isolato, cioè non appena non ci sono forze esterne, la quantità di moto si deve conservare. Ma questa legge, che è generale, che è una delle leggi fondamentali della natura dell'universo, evidentemente non basta a spiegare cosa sta succedendo in questo stupido giochetto. C'è qualcos'altro che sta avvenendo, c'è un'altra legge fisica che sta agendo. Allora l'indizio qual è? <coughs> l'indizio è fate un urto non frontale con un parametro di patto diverso da zero. Cioè fate sì che l'urtato e l'urtante, una volta che avviene l'urto, si aprono a individuare un piano Quello che <coughs> Allora, potrebbe succedere una cosa del genere Dove questa è la biglia uh, incidente Lui sta andando con una certa velocità La velocità è un vettore Lui è dotato di massa Quindi sapete che c'è una certa quantità di moto Potrebbe succedere questo, che lui urta uh, in maniera non frontale <coughs> e potreste avere una biglia che va di qua <coughs> e una biglia che, che so, uh, va di qua Quindi se questa è la biglia 1 potreste trovare la 1 che se ne va in questa direzione mettiamo così e la 2 che se ne va in questa Allora siccome il sistema della, della biglia 2 e la biglia 1 sono isolati, noi sappiamo che la quantità di moto deve conservarsi quindi se questo diventa non più la velocità ma diventa la quantità di moto se io disegno una freccia che rappresenta la quantità di moto prima dell'urto quindi metto la P maiuscola così è chiaro che questo è quello del sistema quindi iniziale, la quantità di moto prima dell'urto la quantità di moto dopo l'urto deve essere la stessa la quantità di moto dopo l'urto sarà la somma delle quantità di moto della 1 e della 2 Ok? Quindi dopo l'urto, la quantità di moto <coughs> dopo l'urto, o finale, sarà la quantità di moto della biglia 1 e della biglia 2 Ovviamente dopo l'urto mettiamo solo degli apici e Invece prima dell'urto <coughs> Ok? La, velocità è iniziale. Va bene? la quantità di moto del sistema prima dell'urto è data solo dalla biglia 1, la biglia 2 è ferma. La quantità di moto del sistema dopo l'urto è data da quella della biglia 1 e quella della biglia 2. <coughs> Ma siccome questa freccia deve essere assolutamente uguale a questa, perché non ci sono forze esterne, non ci sono forze esterne. Allora, io devo prendere questa freccia qua <coughs> e la devo riportare qui In questo modo Eccola qua, questa è la freccia che rappresenta la quantità di moto che si deve conservare E quella della biglia 1 e quella della biglia 2 sommate assieme vettorialmente Devono dare la stessa freccia Quindi se questa è la direzione della 1 e questa è la direzione della 2, io devo girare lungo la 1 e quest lungo questa direzione di volo e lungo questa direzione di volo due frecce P1 e P2. tale che la loro somma sia questa d'accordo? Quindi, io devo essenzialmente devo prendere questa freccia e scomporla in questa direzione in questa direzione. Come si fa? Allora, io direi che questa freccia qui la potrei avere sommando questa e questa. Vedete, per costruzione, questa sembrerebbe <coughs> soddisfare la, la, la conservazione della quantità di moto. Questa freccia più questa freccia dà questa freccia che è proprio la quantità di moto, quella dell'ultimo. Eppure, se voi fate l'esperimento con due biglie della stessa massa, se M1 è uguale a M2, questo non avviene! Non avviene. Potrebbe succedere questo se questa è la quantità di moto prima dell'urto, sperando di non cambiare la lunghezza della mia mano, potrebbe succedere questo che una va di qua e una va di qua? Allora, come faccio se questa è la direzione 1 della 2? Devo prendere questa freccia e scomporla in quelle due direzioni? Come si fa? Beh, io so che una cosa del genere, la somma di questa freccia e di questa freccia mi darebbe quella. Un'altra possibilità. Eppure questa non avviene. Eppure sembrerebbe soddisfare questo. Un'altra che non avviene è questa. Se volete, questo sembrerebbe un esercizio di scomporre le frecce. Quindi è un esercizio: ripasso, un ripasso di, un, di una matematica che dovreste già sapere fare. Preso una freccia e scomporla in due direzioni qualsiasi. Non allora, questa non avviene, statevi dietro ragazzi, eh. dovreste già essere, dovreste considerare ogni cosa che io faccio come un ripasso. Uh, se questa è la direzione della 1 e questa è la direzione della 2 Come faresti a scomporre questa freccia in quelle due direzioni? Consideratelo di passo, cosa si fa? Allora Questa freccia Forse ho esagerato nel farlo Però più o meno dai. E questa freccia Questa più questa danno quella Non vi pare? Quindi se questa è la quantità di moto della particella 1 e questa è la quantità di moto della particella 2 Vedete che P1' più P2' danno la mia P iniziale Che l'ho chiamata, chiamata dove è il mio cancellino? Ecco, la legge della conservazione del cancellino Non spariscono, ci muovono la quantità di moto del sistema prima, cioè era solo l'uno che si spostava e vedete che questa, questo disegno va bene, questo disegno va bene, questo disegno va bene, eppure questo non avviene, questo non avviene e quello non avviene. Cos'è che avviene? Qualcuno ha mai giocato al biliardo? Vediamo se mi riesce qua. Sull'altro tavolo dell'altra aula funzionava bene qua. Se forse un po' troppo attrito sommato mi riesce bene Andiamo un attimo la matita Allora Sono uguali. Avviene che la biglia 1 se viene e urta la seconda. E se una va, che so, scelgo la direzione a caso, se va così, se una va in quella direzione, l'altra va a 90 gradi. L'altra va a 90 gradi. A 90 gradi. Qua l'angolo non è 90 gradi, vedete che l'angolo qui non è 90 gradi, qua l'angolo non è 90 gradi, qua non è 90 gradi se la 1 è così, e la 2 è comì, se la 2 va così, la 1 va a 90 gradi fatelo, se mai vi trovate con un tavolo abbastanza liscio con delle molettine fatelo, la prossima volta che andate nel sale giochi c'è quel tavolo dove mettete la molettina c'è l'aria compressa e potete giocare con le cose Beh là Qua C'è un unico oggetto, però, vero? Non ce ne sono due. Cioè, voi, ognuno di voi ha cioè un unico peccato. Beh, se ci sono due tavoli, prendete le due e fatelo. La eh. prossima volta che guardate ogni tanto su certi canali specializzati, su partite di biliardo e da telecamere sopra il tavolo, provate a guardare l'angolo tra due bigliottati. Vedete che sono molto vicino a 90 gradi. <coughs> okay. Questo è l'indizio. Questo è l'analogo. Cioè, di nuovo nel biliardo o negli urti non frontali la conservazione della quantità di moto non basta a spiegare quello che avviene. Evidentemente c'è un'altra legge fisica che sta imponendo che l'angolo sia di 90 gradi E che questi qua che sembrerebbero soddisfare la legge generale non soddisfa questa legge aggiuntiva, c'è un'altra legge che sta agendo, va bene? Allora <coughs> l'indizio qual è? Ovviamente questo lo ribadisco, l'ho detto quattro volte o cinque volte Questo è vero se le masse sono uguali Se le masse sono uguali mm? Quindi dopo di chi sono queste due monete? Li metto qua, sono della signorina Dopo, Durante la pausa provate con due monete di masse uguali Per esempio queste 2 euro O una di 2 euro e una di 5 centesimi Ok? E provate a capire l'angolo che c'è tra i due urtati quando hanno la stessa massa e quando hanno una massa diversa quindi questo è con, con biglie della stessa massa L'indizio qual è? Visto che hanno la stessa massa <coughs> possiamo ragionare per un attimo con la velocità se questa è la velocità iniziale <coughs> la chiamo v0 della particella urtante l'urtato è fermo Dopo l'urto, se avete che una va in questa direzione e l'altra va a 90 gradi, ok, fate la solita scomposizione, cosa che ogni studente di fisica all'università deve saper fare. Preso una freccia e scelta a caso due direzioni, scomporre quella freccia in quelle direzioni. Ma adesso le direzioni, una è scelta là, arbitrariamente, l'altra è che sia a 90 gradi, comunque fatta la scomposizione. Allora, è vedete che questa freccia qui, questa freccia qui, Più questa, la somma di queste due frecce Chiamate questo v1 se volete questa v2 La somma di questo più questo dovrebbe essere quello <coughs> D'accordo? La somma vettoriale Ma guardate l'angolo che c'è Vi ho detto che questo è 90 gradi Ovvero questo è 90 gradi Quindi quello che sta avvenendo Dovrebbe ricordare un vostro vecchio amico, un signore che è vissuto nella Sicilia di 2500 anni fa, di nome Pitagora, che avviene questo che è il modulo quadro, la somma in quadratura, i moduli se volete usando la notazione che deve essere ormai quella familiare, così uno si ricorda cos'è un prodotto scalare, il prodotto scalare e cos'è il modulo? Il modulo è il prodotto scalare di un vettore per se stesso. Sta avvenendo questo Pitagora. Il modulo di questo, cateto, più il modulo di questo cateto, deve essere uguale al modulo dell'ipotenusa. Perché è un triangolo rettangolo. Ok, questo è l'indizio. Una legge di questo tipo sta agendo nel gioco delle biglie che si urtano frontalmente o in un urto non frontale, nel giochetto tra l'altro, quel giochetto delle biglie d'acciaio attaccate a fili di nylon, in inglese si chiama Newton's. <coughs> si chiama? Ehm, questo. Cradle, ehm, eh? sì. la culla di Newton. Quindi, nel gioco di Newton, nel giochetto di Newton, nel biliardo, nel biliardo frontale, nel biliardo non frontale, sta agendo una legge di questo tipo. Non solo questa legge, questa legge vale di sicuro. Questa vale di sicuro. Ma c'è un'altra legge che, matematicamente, non sono la stessa cosa. Perché questa qui vale se gli angoli sono 90 gradi. Questa è una legge nuova. Ok? Questo è l'indizio, adesso definizioni. <coughs> ogni, anno, ogni anno mi pento di aver fatto questo ora di preambolo. però alla fine, eh, in effetti, ragazzi, le persone credono, credo che capiscono, mi pento perché spendo del tempo prezioso. Però alla fine forse è anche investito bene ho dei, dubbi, ho dei dubbi se questo preambolo serve a qualcosa però Adesso parto in quinta Se voi avete una particella che si muove La particella è dotata di massa Si muove a una certa velocità in un certo istante Quindi la particella ha una certa quantità di moto in un certo istante La disegniamo se volete Questa è la particella se volete Questo è un sistema di assi avete scelto. Avete scelto un'origine arbitrariamente, avete scelto la variazione degli assi arbitrariamente. <coughs> questo è il vettore posizione in un certo istante. La particella sta facendo una certa traiettoria, sta una certa traiettoria in questo istante il vettore velocità è tangente. <coughs> Quindi il vettore quantità di moto in, nello stesso istante è il prodotto della massa del corpo per la velocità in quell'istante che vi interessa Quindi la quantità di moto è un vettore che è nella stessa direzione di v okay, in un certo istante Poi istante per istante la quantità di moto cambierà Perché cambierà? Beh, Cambierà se c'è una forza, quindi se questo è, è giallo coperto di bianco, sembrava un gesso bianco. <coughs> Se avete la quantità di moto, che potrebbe <coughs> variare nel tempo, voi volete conoscere il ratio Tutti hanno voglia di capire qual è la derivata del, del tempo rispetto a una cosa, perché il tempo scorre e noi vogliamo conoscere quanto velocemente cambia una cosa: no? il rateo. La quantità di moto cambia nel tempo Volete quindi conoscere l'altro Infatti questa cosa è chiamata la forza Quindi nella misura in cui la forza è uguale a 0 Allora la quantità di moto è una costante La particella se ne va a velocità costante Cosa vuol dire? Va di moto rettilineo uniforme Nella misura in cui la forza è diversa da 0 La quantità di moto quel cazzo è costante mm -hmm. D'accordo? So. Definizione <coughs> L'energia cinetica, energia cinetica di una particella è, per definizione, un mezzo la sua massa per, la velocità, per il modulo della velocità al quadrato Cioè, ricordiamoci cos'è questo, un altro modo di scriverlo è v prodotto scalare v okay? Questa è la definizione di cos'è l'energia cinetica è chiaro che l'energia cinetica potrebbe cambiare nel tempo e uno vorrebbe conoscere qual è eh, il rato dell'energia cinetica. Qual è il rato dell'energia cinetica? Allora, se io prendo questa e la scrivo in coordinate cartesiane, perché ho scelto questa asse e questa asse qui, questa qui io posso scriverla così: come un mezzo M, e qual è il prodotto scalare di un vettore per se stesso in coordinate cartesiane? Se avete un vettore che è scritto ax, u di x, più ay, u di y, più az, u di z, qual è il prodotto scalare per se stesso? Per cortesia qualcuno, vedete che ogni cosa che io scrivo deve essere un'opportunità di ripassare. Lei lo sa? Me lo detti? Me lo declami? Quindi questo qui è Vx al quadrato più Vy al quadrato più vz al quadrato, questo qua, ok? Quindi io voglio fare la derivata di questo perché se k vale del tempo, perché K vale del tempo? Beh, siccome K è un mezzo M modulo quadro di V, se la velocità sta cambiando, cambierà anche K, quindi io voglio conoscere il rateo. Mm. riconosce la derivata di k rispetto al tempo allora uno cosa fa? la derivata rispetto al tempo distrae un po' di roba no? parentesi rettangolari mvx quadro più vx quadro più z quadro <coughs> ovviamente questo è certamente una costante del tempo la m è una costante del tempo nell'ipotesi dell'esercizio che queste sono le famose particelle quindi Sistemi dove la massa varia vale del tempo, cioè situazioni in cui la massa varia vale del tempo li pensiamo come sistemi composti di particelle che escono e entrano dal sistema Finché stiamo parlando di una particella, la massa non dipende dal tempo e quindi questa è una costante pure, la m, esce fuori dalla derivata e vedete che avete un mezzo m per la derivata della somma delle tre funzioni Ok? La derivata della somma delle tre funzioni è la somma delle tre derivate. Quindi vedete che dovete calcolare questo, questo e questo e sommare insieme. Cosa hanno diverso questo, questo e questo? Hanno diverso il pedice. Quindi una volta che capite cos'è 1 avete capito anche gli altri due, basta cambiare il pedice. Quindi dobbiamo porci cos'è questo. Cos'è? Qualcuno? Non ho fatto la derivata di V quadro rispetto a V, ma ho fatto la derivata di V quadro rispetto al tempo. Cosa si invoca? Il teorema della derivazione delle funzioni composte, giusto? Quindi faccio la derivata rispetto al tempo. Um, Faccio la derivata di Vx quadro rispetto a Vx per la derivata di Vx rispetto al tempo. Questo è il teorema della derivazione delle funzioni composte. Questo <coughs> è, un, è assolutamente stupido stupido stupido perché questo vale 2Vx e questo che cazzo è? Questo è x. Quindi 2Vx a x questo è quando uso il pedice x Quando userò il pedice y e il pedice z cosa cambia? Metterò il pedice y e il pedice, y, il pedice z E dovrebbe essere facile per voi mettere questi pezzi assieme E deducete che la derivata Dove la scrivo? Lo scrivo qua su <coughs> Che la derivata di k rispetto al tempo è uguale a c'è questo 2 che liderà i due che appaiono qui, qui, qui. Quindi se passiamo, facciamo così, questo è 2vx a questo è 2vy a questo è 2vz a Quindi questo 2 verrà mangiato da lui, da lui e da lui, e mi rimane quindi mvx a x più m, v, y, a, più m, v, z, z, che è la stessa cosa che dire m, per, scusatevi f prodotto scalare, v, perché m a, x è la componente x di f, giusto? Quindi qua, dopo aver questo per questo, avrei fx, v di x più f, y, V di y più fz, V di z, giusto? E allora in coordinate cartesiane con il proprio il prodotto scalare di f per v, d'accordo? Quindi questa è la definizione di k, questo è il suo ratio e dovrebbe suonare ormai l'orologio per la pausa, come mai non l'ha fatto, non ho impostato l'orologio stamattina. E nella seconda mancano ancora 10 minuti, va bene. Questa è la definizione, questa è la conseguenza, il ratio, molto importante, guardate questa formula, la seconda ora voglio fare un esercizio di questo urto uh, dove si conserva una grandezza, appunto, cosa si conserverà, l'energia cinetica, voglio declamarlo tra un attimo, prima voglio che voi guardate questo. Quando è che K sarà costante nel tempo? Quando? Sono due possibilità Uno è che non ci sia una forza E l'altro è che la forza sia perpendicolare alla velocità Ok? Ma è meglio che vada avanti con il discorso Questo sarà un esercizio Andiamo avanti con il discorso così arrivo alla seconda ora Allora <coughs> Inizio un, un esercizio teorico, un esercizio questo, è un esercizio, però è un esercizio che io chiedo tantissime volte all'orale. E voglio introdurre <coughs> l'uso di questo concetto qua. Allora, immaginate uh, di avere, se volete, il casco tavolo lubrificato su cui può scivolare senza attrito un blocco. Eccolo qua, il nostro blocco. Blocco 1, immaginate che lui si sta spostando verso destra con una velocità in quella direzione, non ho bisogno di usare la freccia perché è chiaro che è un motore rettilineo è, è chiaro che questo è un vettore. <coughs> immaginate che qui ci sia un altro blocco, i due, questo ha massa m1, questo ha massa in generale diversa. Poi faremo un esercizio dove hanno masse uguali, o una ha massa tre volte l'altra, eccetera. Sono masse generiche. Ci sarà un urto, immaginate che questo sia fermo e questo sta sopraggiungendo. Questo è fermo. Ok? Allora avverrà l'urto. Allora, siccome il tavolo è lubrificato, io so che vale la conservazione della quantità di moto. La conservazione della quantità di moto, come la scrivo? La quantità di moto prima dell'urto è uguale alla quantità di moto dopo l'urto. E come la scrivo questo? Intanto faccio così. Prima dell'urto cos'è? È solo lui che si sta muovendo. Dopo l'urto cos'è? Faccio il disegno <coughs> e poi scrivo le formule Allora, dopo l'urto, l'urtato si sarà certamente spostato e chiamo la sua velocità, annotate la, la, la notazione. Um, Chiamo questo V2. Dopo l'urto, la particella 1 cosa fa? Potrebbe anche lui andare nella direzione, chiamiamo quella direzione lì, la direzione positiva potrebbe essere fermo e potrebbe anche in qualche modo rimbalzare, tornare indietro. Quindi il corpo 1 sta facendo qualcosa. E indichiamo la sua velocità V1. Lo disegnate in quella direzione per il momento. Ok? Non è detto che rimangano appiccicati, anzi io voglio che questo sia come la nostra biglia d'acciaio che va addosso a un blocco d'acciaio, un blocco d'acciaio, un blocco d'acciaio quindi ci sarà un rimbalzo, un po, in, un po' come con le monetine Ma attenzione, non hanno masse uguali, quindi deve essere chiaro questo, se volete nel vostro, nei vostri appunti vi, vi conviene magari disegnare dimensioni diverse così è chiaro dalla vostra testa che hanno masse diverse eh, perdonatemi se non l'ho fatto, ma deve essere molto chiaro questo. Hanno masse diverse, quindi disegnate dimensioni diverse Quindi dopo l'urto, la 1 e la 2 stanno muovendo Si avranno le loro velocità, quindi con v1 e v2 teniamo le velocità dopo l'urto Prima dell'urto il blocco 2 non ha velocità E prima dell'urto il blocco 1 ha velocità v0 Quindi attenzione alla notazione almeno il disegno hanno ah, avuto questi cancellini mm. pazienza, <coughs> sono simili? non è che dopo prima del tutto eh? quindi dobbiamo scrivere la matematica cancello qua giù quindi quantità di moto prima dell'urto è uguale a dopo l'urto Questa è la legge conservazione della quantità di moto Che scriviamo esplicitamente così M1V0 che è prima dell'urto Dopo l'urto è M1V1 più M2V2 E stiamo imponendo che siano uguali Quindi questa legge è questa eguaglianza qua Quella è la conservazione della quantità di moto Che sappiamo essere valido nella misura in cui il tavolo è lubrificato, che okay? il okay. sistema isolato. Adesso imponiamo una nuova legge che enuncio. Impongo in questo esercizio che l'energia cinetica si conservi. Dire questo, imporre la conservazione dell'energia cinetica, si dice che l'urto è elastico. Sono sinonimi queste due cose. Dire che l'urto è elastico... Questa è una parola, la parola per <coughs> noi studenti di fisica equivale a dire che l'energia cinetica iniziale è uguale all'energia cinetica finale del sistema, si intende, quindi magari questi sono delle k maiuscole. E cos'è l'energia cinetica di un sistema secondo voi? Quale sarà una definizione naturale? Se ogni particella del sistema ha un'energia cinetica... Quale sarà la definizione di energia cinetica del sistema? Sarà la somma delle energie cinetiche delle particelle che compongono il sistema Quindi io, l'energia cinetica del sistema sono delle K maiuscolo Casomai mettete un pedice S visto che siamo un po' stufi o da qualche parte Mettete il sistema Così è chiaro che sto parlando non dell'energia cinetica di una particella ma del sistema Cosa sarà l'energia cinetica di un sistema? In questo caso sarà la somma delle energie cinetiche delle particelle che compongono il sistema Questa è la definizione naturale Quindi, in un urto elastico Cosa vuol dire un urto elastico? È un in cui si conserva l'energia cinetica Come lo scrivo matematicamente questo? Scrivo l'energia cinetica prima dell'urto deve essere uguale all'energia cinetica dopo l'urto Cos'è l'energia cinetica prima dell'urto? Visto che l'energia cinetica è un mezzo per la massa del modulo quadro della velocità Un'energia cinetica sarà diversa da zero solo quando la particella si muove eh? Quindi prima dell'urto la particella 2 che è velocità zero Non, ha, non contribuisce energia cinetica all'energia cinetica del sistema Solo la particella 1 ha energia cinetica Quindi prima dell'urto è un mezzo m1 per v0 quadro questa è l'energia cinetica del sistema prima dell'urto Dopo l'urto cosa sarà? un mezzo m1v1 quadro che è l'energia cinetica della particella 1 più un mezzo m2v2 quadro Questo è il contributo della particella 2 La somma di questi due è l'energia cinetica del sistema dopo l'urto E io sto dicendo in un urto elastico questi sono uguali eh? Sto dicendo questo, prima di fare l'esercizio ormai nella seconda ora, vorrei che voi vi soffermaste un attimo sulla famosa culla di Newton, quelle biglie o la versione, o la versione biliardo dell'orto frontale e chiedetevi, se questa è la biglia 1 che va con velocità v0 e qua la 2, la 3, la 4 e la 5 e la 6 che vanno con velocità v0 mezzi mm? Questo è un urto elastico? Per sapere che sia un urto elastico cosa dovete fare? Dovete calcolare l'energia cinetica dopo e prima e chiedervi se sono uguali Fatelo, prima che lo faccio io Fatelo Chiedetevi se questo è un urto elastico Di nuovo le masse sono tutte uguali, eh? Sono tutte uguali le masse Prima dell'urto qual è l'energia cinetica? Ah, quella è facile, è un mezzo mv0 quadro. Dopo l'urto quant'è? Questo è come una particella unica di massa 2. <coughs> che va a questa velocità. Sono uguali? Sono uguali questi? Coraggio! Questo è v0 al, quadrat eh, mezzi al quadrato, quindi questo è un mezzo 2m per v0 al quadrato, diviso 4 <coughs> eh? Quindi questo qui, ovviamente questo va via con quello se volete Ma comunque avete questo, Un mezzo di un mezzo mv0 quadrato E metà di questo non sono uguali lo vedete? L'energia cinetica non è, non è conservata in un urto di quel tipo, quello non è un urto elastico, solo metà dell'energia, se questa la chiamo l'energia iniziale, questo è metà dell'energia iniziale, cioè l'energia finale è metà dell'energia di, di che tipo? L'energia cinetica, eh? ovviamente alcuni di voi sanno cosa vuol dire cinetico, perché forse hanno fatto il classico, è eh? una parola greca di origine greca che vuol dire movimento. Quindi in una situazione di questo tipo qua, dove la 1 va a velocità V0 e 2 vanno via con velocità V0 a mezzi si conserva quantità di moto. certo ma non è conservata l'energia energia cinetica, perché ben metà è sparita avete alla fine solo metà di quello che avevate all'inizio e se erano 3 particelle che viaggiavano a velocità V0 al a terzi di nuovo Fatelo per, per, per il vostro diletto, per la vostra abilità matematica chiedetevi quale percentuale di energia cinetica ho se questi vanno via con V0 terzi Fatelo! Velocemente cos'è? Ovviamente questo diventa 3 un mezzo lo lasciate, la m la pigliate, il 0 quadro lo prendete e cosa vi rimane? vi rimane 3 diviso 9 e quindi questo è un terzo dell'energia cinetica iniziale perché questo è quello iniziale eh? l'importante qua che voi notiate che in questi ulti qua non si conserva l'energia cinetica quindi il fatto che non avviene, il fatto che l'unico che avviene è che la 1 entri e la, 1 e la 6 esca da sola è la conservazione dell'energia cinetica Verificate da voi che avere 1 e 2 che entrano con la 6 che va via con, con 2 volte v 0 Verificate che l'energia non si conserva L'energia cinetica che percentuale è di quella iniziale? Fatelo! io ve lo, ve lo farò fare all'orale, chiedetevi l'energia cinetica qua inizia questo va a velocità v0 e la sesta va via con velocità 2v0 quello conserva la qualità di moto ma non conserva l'energia cinetica Perché l'energia cinetica finale non è uguale a quella iniziale quant'è quella finale? che percentuale è di quella iniziale? qua era un terzo oppure metà cos'è qua? fatelo! Adesso facciamo una pausa, ma fatelo, fatelo, fatelo!